E adesso abbiamo sul palco Francesca Marano e Mattia Contri che ci parlano di tutto quello che dovete chiedere. Yes. La foto di Mattia non c'è? perché non. Fategli tante foto così la prossima volta... Non volete mettere la faccia di Mattia sulla mia foto? Io non filmo liberatorie. Tu non hai firmato le liberatorie. Avanti. Grazie, grazie. A voi. Grazie. Questo è mio, Mi ho quello lo tieni oh, tu. Funziona? Sì. Ah, Eccola, la sì, ce l'abbiamo ah, nelle slide, eccolo qua, con quest'area sognante, Ciao. tanto tempo io fa. Io sono senza occhiali, quindi non vedo assolutamente nulla, potreste essere boh, un branco di serial killer, eh, invece che amici freelance. Mattia, vuoi dire qualcosa su te stesso? Sono Mattia, lavoro nell'assistenza clienti di SiteGround, come si vede dalla foto, più o meno, e ormai da due anni, si sente? Ok, sì. Ok, eh? Lavoro nell'assistenza clienti di SiteGround, mi occupo dell'assistenza via chat e sono qui per rispondere a tutte le domande che non ci avete mai fatto. Non è vero, sono quelle che ci fate più spesso. <ride> io invece sono Francesca Marano, faccio la WordPress Community Manager, sempre per SiteGround, ho raccolto, ehm, solo che adesso non ho gli occhiali, quindi Te devo dire io. forse no, sì, eh. <ride> no no ma adesso, adesso mi organizzo, ma poi abbiamo fatto delle prove, quindi comunque penso di potermi ricordare, quali sono le domande più frequenti che riceviamo al nostro customer care. Io faccio la cliente indecisa, ehm, che non sa fare nulla peraltro è una cosa vera perché io ho appena chiesto 5 minuti fa a Mattia di trasferirmi un dominio e gli ho detto fai tutto tu, tu, tu e gli ho dato la carta di credito e ho detto fai quindi sto facendo la mia parte in pratica ma vabbè vabbè il tuo mm. vabbè allora io cliente dico chat tempo di risposta 10 secondi tu cosa dici? Buongiorno Francesca, benvenuta in chat, come posso aiutarti? Ciao Mattia, eh, senti un po', non, non sono molto felice, ho un sito, non sono molto felice del mio attuale fornitore e così sono andata a sto freelance camp e ho sentito bene dei vostri dei vostri servizi, vorrei trasferirmi ma ho delle preoccupazioni. Ecco, il primo, eh, che proprio non capisco come funzioni la questione. Ah, quello in cui io poi faccio... Ta ta ta ta, get up, get on up, get up. Get up. No, datemi ecco. No? Vabbè. Prova, prova. E quindi ho questo dubbio che mi, così mi attanaglia. Eh, ma il mio sito sarà down durante il trasferimento? No, Francesca. Ah. No, no, no par parlando seriamente. No, il sito durante il trasferimento non va giù, ah, perché si tratta sostanzialmente di una copia dei file dal vecchio server a quello nuovo, quindi finché il vecchio server rimane attivo, anche il sito rimane attivo, senza alcun problema. Il vogliamo parlare anche di come fare il trasferimento? O lo facciamo dopo? Ma io voglio io. sapere, allora, i file sono tutti e due i, esatto. i server, esatto. ma esatto. poi a un certo punto tu dirai... Guarda il server B invece esatto. del server A. Sì, e questo va fatto con i DNS, ovvero una volta trasferiti i file database, tutto quello che serve anche le mail, che continueranno a funzionare anche quelle, se vorrai utilizzare le mail con il nostro servizio ineccepibile, sì. eh, dovrai puntare il dominio al nostro server e dopo circa 48 ore massimo di propagazione vedrai il sito sul tuo nuovo bellissimo server di SiteGround. Quindi in queste 48 ore comunque vedrò la copia vecchia. Esatto, quindi per quel periodo è meglio non fare cambiamenti. Cioè è meglio non scrivere proprio in quelle 48 ore l'articolo che mi farà Se vincere il Pulitzer. Se riesci ad, ad evitarlo magari. Va sì. bene, quindi mi devo tenere per 48 esatto. ore. Però sì. il sito resta lì. Il sito resta lì. Vabbè, già questa roba mi, <ride> mi tranquillizza. E le mail? Le mail? Uguale, Perché sai cos'è? Io è 15 anni che ho 15 anni di mail no. eh, sul server. Eh, vabbè, le mail possono essere trasferite anche le mail, il <ride> procedimento è un pochetto più complesso, però esistono vari software che ti permettono di farlo. Ovviamente puoi sempre richiedere alla nostra simpaticissima assistenza clienti. Sì. E ehm, appunto anche quelle funzionano, una volta che avrai puntato i DNS anche lì cominceranno ad arrivare direttamente sul nostro server. E quindi non me ne perdo neanche una? No. <ride> non lo so, Domanda però, legittima, Francesca. Questa è una domanda ma legittima, risponde. ma Mattia no. non me la può fare, soprattutto con quella faccia lì. Però, eh, sì, è una domanda legittima. No, però eh, in realtà, eh, infatti No, a parte la domanda legittima, però ha? questa non è una roba che mi sto inventando. Io no. ho avuto un cliente che aveva 15 anni di posta sull'hosting e non scaricato lì. da nessuna parte. Continuerà a funzionare all'inizio sull'altro server, una volta puntati, puntato il dominio e finita la propagazione, a quel punto può trasferire i messaggi vecchi dal vecchio server a quello nuovo. Mm. Va bene. E chi lo fa, sto trasferimento, scusa? E tocca farlo a te. Il trasferimento delle mail. No! Cioè. Ma non ti posso pagare? S sì, certo. <ride> Ovviamente. <ride> Ovviamente. No, sì, okay. lo possiamo fare anche mm. noi, sì. Le mail. E invece il sito? Il sito lo puoi fare anche da sola, oppure lo puoi fare a noi, anche in questo caso. Per farlo da sola abbiamo inventato un plugin. Aggevolo. Sviluppato da noi che si chiama WordPress Migrator. Ce li di là. C'è lo schermone di qua: <ride> il WordPress Migrator è gratis, e però. non, non Scusate, è... ma chi sta facendo le domande? No, non, è... <ride> <ride> non possiamo dire gratis. Allora, ti spiego: nel talk precedente è stato, è stato detto che gratis non si può dire, quindi no. No, non prevede pagamento. Mettiamola così, Ok. Uh, non prevede pagamento. Eh, si può installare solo, ovviamente per ora ce l'abbiamo solo per WordPress eh, si tratta di creare un token di migrazione dal cpanel puoi andare avanti con la prossima slide viene, vi viene dato sostanzialmente questa stringa alfarumerica che non ha alcun senso, la copiate e dopodiché andate sul vostro sito WordPress installate il plugin che si chiama Siteground Migrator. una volta attivato si passa avanti sulla barra di sinistra, sulla sidebar sinistra, c'è appunto l'icona SG Migrator. Cliccando lì, che gli vuoi dire? Mentre ci siamo abbiamo fatto anche la promozione ai nostri amici di Yoast, dai. 3.000 plugin di SEO, ok va bene, clicchi su SG Migrator. No, scusa? No, no, va bene quella. Cioè Clicco qui, su SG Migrator. Esatto, e poi si inserisce il token e basta cliccare su inizia trasferimento. Inizia. Il trasferimento comincia, fa tutto il plugin, voi potete anche chiudere il computer, andare a bere, mangiare, quello che volete. Quando finisce tanto vi arriva una mail con un link dove potete andare al sito per vedere se è stato trasferito tutto correttamente, perché... Può succedere, succede raramente, però può succedere che non sia tutto a posto. Se è tutto a posto, a quel punto basta solo cambiare il DNS, come dicevamo prima. E se non so cambiare il DNS, posso venire in chat? Certo, Vabbè. siamo qui apposta. <ride> cioè. Qui no, abbiamo. Se viene, anche, ora, se viene lei. Tra parentesi, però, qua però, veramente sì. sembra, sembrano tutte fatte apposta queste cose, invece non lo sono assolutamente. Gianluca Diego lì oggi è venuto e ci ha detto: Ah, ho provato questo tool. A metà mi ha detto che non era andato bene, quindi io ho detto: Ah, cavoli, cosa sarà successo? E invece poi era andato bene. Sì. Quindi, cioè, no. voi, anche se vi arriva un messaggio no, che dice eh, non è andato, è andato. Funziona. Nel, in un buon 80-85% dei casi, alcune volte eh, è colpa dell'hosting attuale <ride> non sì, di ci sono ground. degli hosting che stanno iniziando a bloccare questa procedura, perché ovviamente eh, rende e... molto facile il trasferimento questa cosa da, chi, da qualsiasi altro hosting quindi giustamente anche gli altri hosting cercano di proteggersi di metti, i clienti <ride> e, di e tenerseli e, e um, però se questo non dovesse andare bene c'è la possibilità comunque di richiederlo a noi in assistenza tramite ticket, in quel caso è un pagamento, in quel caso per l'account base che è lo startup è un servizio a pagamento, per GrowBig e GoGeek invece è incluso il primo trasferimento di sito. Quindi... Oh, io ho pagato loro per farlo comunque, <ride> perché io sono, proprio, io sono la cliente pigra. Però no, questa roba qua funziona no, eh? perché l'altro giorno eh, il mio capo diceva che abbiamo già eh, trasferito tipo 100.000 siti nel giro di due mesi con questa roba sì, qua, sì, sì. quindi insomma <ride> diciamo che eh, funziona. Va bene, allora mi hai, mi hai quasi convinta, mm. però eh, senti, allora, tutte queste robe qua mi hanno convinta, però okay. deve esserci anche così, qualcosa che mi attiri proprio. Ne vale davvero la pena? Allora, di fare tutto sto sbatti? La perché... risposta semplice è sì. Okay. Perché tutti gli hosting dicono, è la velocità, è la sicurezza, è il supporto, però... Allora, eh. qual, qual è la priorità? Se è la, parliamo, vogliamo, allora, per le prestazioni vale la pena perché Insight Ground abbiamo sviluppato anche... Ah no, abbiamo direttamente messo la, grazie. Sì e basta Grazie. Quindi, comunque grazie che non si sa mai comunque. grazie in anticipo e no, in SiteGround abbiamo fatto ci teniamo alla performance dei siti dei nostri clienti abbiamo sviluppato un sistema di caching interno al server eh, di modo che, che lavora su tre livelli di modo che eh, il sito WordPress non venga mai sostanzialmente dopo la prima volta caricato direttamente dai file ma dalla RAM del server dalla memoria del server eh, i tre livelli ora non so se a qualcuno frega sapere quali sono di, i tre livelli della cache? Vi interessa sapere i tre livelli di cache o vi interessa sapere... Ci interessa sapere se si può pulire la cache? Si può. Certo, comunque se vi interessa si sapere, ma, e non è eh, non solo per SiteGround, ma in generale come funziona la cache, venite dopo a chiederci e noi vi spieghiamo questa là. famosa cache. Io mi ricordo ancora il primo anno, vi ho seguito in streaming da Israele, c'era Virginia Shiret che ha fatto un, un intervento, è colpa della cash, mi sembra, una roba del genere. Perché lei, che aveva un e-commerce, tutte le volte che chiedeva delle modifiche ai programmatori, i programmatori dicevano eh, è, è sicuramente la cash, bisognerà svuotare la cash. cash. Risposta, non funziona, è colpa della cash. È una risposta che è un po' il passpartout delle è, risposte. No, è un po' il dipende della situazione. <ride> Quindi se volete approfondire il tema cash in generale, che è un tema molto interessante... Andate da Mattia. E, ecco appunto, e non ci siamo fermati lì perché la cache di per sé, sì, tutto molto bello, tutto molto utile, abbiamo creato un plugin che sostanzialmente vi permette di disinstallare e disattivare. Eh, mi viene da allontanarlo. Eh, Sei te quella dire. brava nel, nel public speaking. Eh, infatti io ti faccio così, eh. così eh. tu parli. Allora, ehm, si tratta sostanzialmente poi anche di un plugin che abbiamo, che abbiamo creato, che si chiama SG Optimizer e che oltre ad attivare la cache del server permette anche di attivare altre ottimizzazioni mh, ottimizzazioni di immagini ottimizzazioni dei file eh, l'https che è fondamentale e che con noi è gratis e di questo ci, ci torniamo dopo sì. e, mh, permette anche di attivare delle ottimizzazioni il lato server che rendono il sito comunque molto più veloce in alcuni casi tra l'altro se ne, par ne parlavamo prima non mi ricordo con chi Dopo l'attivazione il sito ha mangiato letteralmente 6 secondi, quindi ci metteva 6 secondi meno per aprirsi rispetto al vecchio provider. Quindi se ti interessano tanto le performance, capisci bene che... Questa cosa sembra un po' dirty detta così, comunque va bene. Se ti interessa ah, per un performance... Care. Mi è uscita Questa male. Questa dovevamo provarla un po' meglio, Maria, perché adesso... Poteva. Così... Comunque le performance La interessano a tutti performance come sono correlate? Le, le performance interessano a tutti, 6 eh, Se secondi, eh, Mattia, va scusami, tu sei anche giovane, eh, ognuno fa quello che può, non è che va bene e, no, invece, invece, a me della sicurezza, non me ne frega niente perché che io ho male. un blog di cose mie. Invece, oggi ci hanno chiesto di siti seri. Ma la sicurezza cioè. è importante anche per sitarelli? Per tutti i siti in generale è importante <ride> la sicurezza perché in generale a nessuno piace avere il sito attaccato in qualsiasi modo. E noi questo cerchiamo di evitare il più possibile, e andando molto nel tecnico tutti i nostri account sono, hanno una tecnologia particolare che si chiama CHROOT che sostanzialmente crea una bolla e isola l'account, anche se sullo stesso server ci sono più account, il vostro è isolato e quindi nessuno può entrare da fuori. Poi noi freelance la bolla ci piace. Che già questo è già abbastanza importante. In più abbiamo ovviamente un nostro sistema di firewall interno, quindi che blocca IP eh, a manetta, e abbiamo anche un bot anti... un'intelligenza un artificiale, anzi anti-spam, che blocca i bot che, vi fanno, che, vi fanno, che cercano di far danni, e ehm, abbiamo anche un sistema di autoaggiornamento WordPress automatico, quindi voi non dovete sostanzialmente fare nulla, una volta attivato è pronto, e ad ogni nuova release di WordPress viene automaticamente aggiornato entro le prime 48 ore. Siccome non a tutti fa piacerissimo questa cosa dell'autoaggiornamento, e mi rendo conto, mm -hmm. e, e lo sappiamo, perché non sempre tutto è, è pronto per la nuova versione di WordPress, il nostro sistema crea anche un backup istantaneo, quindi nel caso ci fossero problemi, basta cliccare sul ripristino del backup e si torna a paro paro come era prima del dell'aggiornamento il del sito. Quindi mi sembra che abbiamo coperto quasi tutto. Non sì, so se manca in effetti qualcuno. anche Angelo no. Gigi, io adesso sono senza occhiali, è in questa stanza Angelo o è già andato in spiaggia? No, mi comunque mi, mi ricollego velocemente con quanto diceva Angelo. Questa mattina è veramente, se non l'avete ascoltato, il primo talk da andare a rivedere. E adesso non voglio fare nomi, anche perché non lo so il nome di quella ragazza che è seduta lì ah, da beh. tutto il giorno e lascia il computer aperto. E eh, oltre a tutte le cose che aveva detto Angelo, la prima regola della security è non lasciare il vostro computer Aperto in modo che tutti possano andare dentro e smanettare quello che vogliono. Noi purtroppo Saigram per questo non può fare nulla. <ride> Però, no. Eh, no. oltre a tutte le cose che vi ha detto Angelo questa mattina, quelle che vi stiamo dicendo noi, siccome la sicurezza è una cosa alla quale noi, anche clienti un po' scemotti come me, eh, ci tengono molto, veramente la sicurezza inizia dalle, dalle cose base, da non lasciare il computer aperto mentre andate in bagno da non lasciare il telefono sbloccato mentre andate a ordinare il mojito e beh, appunto volevo dire questa cosa perché veramente io tutto il giorno che ho la tentazione di andare e smanettare sul computer di quella ragazza perché eh, il sito, la posta... Ale, quindi non fatela sta roba, anche se eh. qua siamo tutti amici, non è detto. Siamo che... bravi ma non così bravi. No. No, di Siteground. Soprattutto Mattia, guardatelo per... in faccia cioè... e eh, lo capite subito <ride> che lui non resiste alla ah, tentazione. Beh, assolutamente. E, mh, oltretutto ti offriamo un numero illimitato di certificati SSL gratuiti, forniti da Let's Encrypt, che è un okay, progetto è open source encrypt. con il quale abbiamo da sempre collaborato. Perché anche il blog personale, dove magari non passano dati in alcun modo, comunque deve se essere servito in HTTPS. Mm. Un po' per la sicurezza e un po' per Google, che ultimamente ha cominciato a penalizzare pesantemente qui i siti non sicuri. Quindi Molto anche fin. il mio blog che legge solo la mia mamma? Soprattutto il tuo blog, deve essere sicuro. È difficile? No, basta un click. Abbiamo proprio nel Cpanel abbiamo l'iconcina, basta allora, cliccarci, installa e siamo pronti. Scusa, dimmi ancora un attimo una roba di supporto, perché io vengo da un hosting, eh, questa è anche una storia vera, giuro, a un certo punto ho avuto una cliente in Svizzera, quindi non ricordo il nome dell'hosting, e lei aveva un WordPress 2.8. Adesso siamo al 5.2. Stiamo parlando degli anni 70, stiamo, stiamo parlando della scorsa estate. Allora io dico, beh, però adesso qua bisognerà capire come aggiornare da 2.8 a so, 4.9 che era all'epoca. e um, Scriviamo al supporto dell'hosting, ovviamente solo via email, eh, solo in tedesco o in francese, perché quelle erano le lingue parlate da questo hosting. E diciamo, scusate, noi vorremmo A, fare un backup, B, fare l'aggiornamento. Come dobbiamo fare? Questa è risposto dopo tre settimane, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Io non ero ancora dipendente, sai, non c'è niente di tutto ciò nel dire, ah, noi invece non lo facciamo. Dopo tre settimane ci hanno risposto dicendo, dovete acquistare il piano premium. <ride> Però quella è una risposta che ci potevano dare anche dopo un minuto, penso, no? sì. Sì. Invece con noi basta premere un <ride> pulsante Quindi non è, non è un dramma E parlo proprio con te? Anzi, sì, certo Anzi no, se non mi vedi chiedi di me Perché sono... Si può? In realtà Sì, sì. sì. sì. Bene. Questa è una notizia, questa davvero non la sapevo comunque. Si può, eh, ora ovviamente partendo dal presupposto che siamo tutti qualificati allo stesso Guardatelo modo. Guardatelo perché adesso diventerà sciupatissimo, e... perché qua 200 persone chiederanno... Scusi ma Mattia, eh, eh, eh. posso <ride> però, parlare con Mattia? Però sì è capitato di clienti che chiedevano di parlare con un determinato operatore solitamente perché avevano già cominciato magari una chat precedente E eh beh loro stanno iniziando una tutto. chat qua di persona Certo, questa è, già, questa è una, sezione, una sessione di live chat <ride> Mamma mia, no davvero questa roba qua non la sapevo e mi, e mi sembra molto bella Va bene, ho un'ultima domanda per te, perché adesso abbiamo detto tutte delle cose che andavano bene per chi eh, il sito ce l'ha già e eventualmente vuole trasferirlo. Ma se invece volessi partire con un nuovo sito? E che problema c'è? <ride> allora, no. Scusa qua, tutti i web designer allora, nel, nel allora, pubblico ehm, hanno già dato le dimissioni, hanno chiuso la partita. È stato IVA. Eh, introdotto da poco. Un, sostanzialmente, un wizard iniziale. Appena registrato un account c'è un nuovo sistema di configurazione dell'account che chiede se mh, volete trasferire un sito o crearne uno nuovo. Nel momento in cui ne volete creare uno nuovo, vi vengono proposte due o tre alternative. Quasi tutti prendono WordPress perché è quello più utilizzato. E eh, sostanzialmente, per installare WordPress dovrete solo scegliere il nome utente e la password e cliccare su installa, completa installazione. A quel punto al primo accesso a WordPress, visto che siamo forti, abbiamo creato un altro plugin che si chiama eh, WordPress Starter che sostanzialmente non vi apre la normale dashboard di WordPress, di un WordPress nuovo ma vi permette di scegliere fin da subito il tema divisi per categoria tipo business, e-commerce, eh, queste cose qua e i plugin che, che dovrebbero essere usati per il tipo di sito che volete fare. Ovviamente non è obbligatorio installare quelli che vi diciamo noi, però si tratta sostanzialmente di e-commerce, eh, Google Analytics, Yoast, ovviamente. S ovviamente la Laura l'abbiamo messo solo per te chiaramente. Cioè, abbiamo creato un plugin <ride> solo per quello. Solo perché tu lavori da Yoast. E eh, Elementor, che è uno dei page builder più utilizzati e che quasi tutti i temi ormai hanno imparato. Esatto. Ah, shh. Però. Shh. zitta tu. E, e quindi niente, <ride> potete scegliere fin da subito il tema più adatto allo scopo del vostro sito, che sia un blog, un sito vetrina, un portfolio, e i plugin che dovrebbero fare più comodo a quel tipo di, di sito. WooCommerce, Yoast, mm -hmm. uh, Optin Monster, uh, Insight Monster, tutti questi, questi plugin. Quindi dopo il primo accesso ti basta che entri ed è già tutto pronto. E, diciamo che mi hai convinta mm. a trasferire il mio sito, mm. ma se poi ne voglio aprire un altro, devo fare un altro account o voglio mettere questo nuovo sito, lo posso mettere sull'account. Dipende dall'account che scegli. Mm. Per esempio, sul nostro account base puoi avere solo un sito e un dominio. Okay. Dall'account intermedio in poi non c'è il limite numerico ai domini, ai siti che puoi ospitare, il limite a quel punto è il traffico che i siti singoli generano. Ad esempio, se il tuo blog che segue solo tua mamma, mamma. Eh, <ride> ha meno di 10.000 visite e visitatori sì. unici mensili. Sì, purtroppo sì. Va benissimo un, un account di un account start up startup. Va bene. Va bene, Mattia, mi hai convinta. Va bene. Allora la conto come vendita. Sì. Perfetto. Ok, grazie. Te ora che ha una domanda? <ride> no, allora adesso che noi abbiamo fatto questo siparietto, ovviamente a voi, se abbiamo ancora tempo, 5 minuti di domande. Ok, sì. domande. Io adesso fortissimo. mi trasformo, no, no perché ho no, il coso, domanda, allora io prendo questo, io prendo questo. Io ah, prendo questo. e vado a fare bello. le domande, oh buongiorno Laura ci dica, ciao sono Laura, ciao. Eh, volevo sapere questo, <ride> Volevo sapere questo, eh, poiché il, eh, appunto il, il parametro per scegliere il piano è la quantità di traffico, sì. in realtà anche, credo, il database, no? sì. la dimensione sì, del sì, database, sì. però mettiamo che io ho un database piccolo, mm -hmm. però, che ne so, da, da oggi vanno tutti sul mio sito, per cui ho due milioni di, di, di visualizzazioni Perfetto. giornaliere. Mm -hmm. Mi avvertite che il mio piano non va più bene? Sì, una volta che ogni piano, soprattutto, cioè, ogni piano su hosting condiviso ha una soglia di utilizzo di, di secondi di CPU mensile. Quando ti avvicini pericolosamente a questa soglia, quindi intorno allo, al 90%, ricevi una notifica da parte nostra che ti dice, guarda, e sarebbe il caso che il tuo sito si desse un attimo una calmata, oppure passa a un piano superiore. Il consiglio che Diamo di solito noi è comunque passare dall'assistenza, così possiamo vedere se il traffico è effettivamente tutto legittimo o no. Se non lo è, possiamo comunque aumentare il limite mensile di un tot, permetterti di fare gli aggiustamenti necessari e si spera che dal mese prossimo non, tu non abbia più, più questo, questo genere di problemi. Altre domande però anche un po' più difficili perché, ehm, come dire... Lui viene apposta da Plovdiv, Bulgaria, per <ride> raccontarci qualcosa. Qualcuno che ha delle altre domande? altre domande? Io intanto faccio anche pubblicità digital update, non so se sei notato. <ride> domande? Domande? Domande? Ah, secondo me le domande ce le hanno fatte tutte prima. Secondo al me, me le domande ve le hanno già fatte tutte là. Eh, e eh. Comunque Ma davvero? Hanno... Eh sì. Eh, Eccolo, eccocipa, il dottor eh, Diego lì. Con il gelatino. <ride> il microfono gelato, gelato non ti sbagliare. No, no. E Cloudflare, quelle... Questo è difficile. Oh. Cioè, vale la pena, non vale la Vale la pena, Cloudflare, quelle robe lì. Di... Per, per avere sì, un vengate. minimo di contesto. Tu, cioè. Per chi non lo sa, Cloudflare è un, okay. è un servizio che offriamo sui nostri account, è un servizio esterno che è sostanzialmente una cdn, quindi sostanzialmente tiene in cache gli elementi statici del vostro sito in giro per il mondo, su tutti i loro server. Eh, conviene, soprattutto sì, a... quando è il caso di consigliarlo a te, perché magari i nostri sitarelli, ok, però se lavoriamo per un cliente per traffico, importante magari... Sicuramente per il traffico internazionale perché okay. abbassa la latenza dovuta alla distanza del server dal punto del visitatore. Okay. Quindi avendo più server spazi per il mondo in cinque continenti anche loro almeno gli elementi statici li prendono prima e questo solitamente abbassa, abbatte i tempi okay. di, di caricamento ulteriormente. Okay. Comunque fornisce un firewall, anche lui. Okay. Quindi anche su determinate richieste può sempre valere la pena... Ma ah, migliora anche attivarlo. la sicurezza, nel senso se ti buttano giù uno... esiste, eh, hanno, Ha una, allora, una valenza di quel genere lì oppure no? Nell'account free che offriamo noi è, cre, viene creato in automatico un profilo anche su cloudflare.com dove in caso di alto traffico di bot è possibile impostare una, una modalità che si chiama sono sotto attacco che comincia a filtrare tutti gli IP che stanno facendo più di tot request ogni, secondi, cioè ogni secondo. Okay. Quindi sì, di base conviene quasi sempre attivarlo, non tanto a livello nazionale, non tanto per la velocità, quanto per il fatto che eh, diminuisce anche le esecuzioni che vengono servite dal server direttamente. E questa era, era quella difficile, questa, questa no? era quella difficile davvero. Ma allora, a eh. occhi chiusi, le <ride> mani dietro la schiava. Altre, altre, <ride> altre, mentre sono in questa modalità valletta. Basta? No? Niente? I Comunque, dico. noi siamo qua tutto il fine settimana. Sì, no. sì. Eh, questa sera, vabbè, questa sera fateci cenare tranquilli, però se ci avete una domanda proprio che non, non vi tenete... Una domanda mi, sulla cash. Una domanda sì. proprio... Sì. Mi raccomando, la parola magica è... Grazie. No non nella... La parola magica <ride> è MemCD. Ricordatevi questa cosa. Che, bello, che bel servizio! È ma, vero? Ma? No, è veramente sì, bello! So è bello <ride> <ride> Lo so. Quindi la parola magica è MemCash D. Eh, quindi, se vi vengono delle domande questa sera noi siamo felicissimi di rispondere. Domani siamo di nuovo qua. All'una però scappiamo perché appunto lui deve tornare in Bulgaria, quindi non è proprio dietro l'angolo e io a Torino, però insomma avete ancora un po' di tempo e fateci tante domande. A lui soprattutto, devo dire la verità, perché come avete notato ehm, le mie competenze tecniche sull'hosting sono abbastanza limitate. Grazie mille. Grazie, grazie. Grazie.